Dunque, per andare a individuare il profilo altimetrico, sfruttiamo il plugin QProf. È molto semplice da utilizzare, intuitivo, e io lo trovo anche molto potente. Innanzitutto, andiamo a definire quello che è il DEM di nostro interesse. Possiamo anche utilizzarne degli altri se ne avessimo la necessità, in contemporanea, ovviamente. Poi... Possiamo andare a digitalizzare la linea oppure utilizzare una che già uh, abbiamo come il nostro Line Layer tracciato. E uh, la uh, densificazione delle distanze tra i punti che verranno individuati la imposta automaticamente in 20 metri, 20 metri perché questo DTM uh, ha uh, una risoluzione minima di uh, 20 uh, metri x. Quindi possiamo aumentare. La, eh, questo, questo dato però non possiamo andarlo a diminuire perché andremo a generare delle forzature nella, eh, nella, nella creazione del, del nostro profilo facciamo leggere quelli che sono i dati altimetrici andiamo a individuare alcuni dati eh, relativi al nostro eh, profilo abbiamo appunto questa che è la lunghezza che è diversa da uh, quella uh, vista poc'anzi, perché questa qui è praticamente la lunghezza in 3D, uh, le quote minime e massime, uh, le uh, varie tipologie di pendenze, dire sia directional che uh, assolute. Creiamo questo che è il nostro uh, profilo ed ecco qui il nostro uh, risultato il nostro profilo eh, altimetrico ora non ci resta che esportare questo dato sotto forma ad esempio di un CSV che potremmo andare a ehm, eh, potremmo andare a eh, importare in un programma, in un foglio di calcolo ad esempio in Excel all'occorrenza potremmo esportare anche uno file di linee oppure di uh, punti. L'esportazione è completata. Andiamo ora a importare il CSV. Il separatore delle colonne è la virgola, il comma. Non dimentichiamoci di andare a modificare quello che è il separatore delle decimali che è impostato come, eh, diciamo, in stile inglese. Noi dovremmo mettere punto. E quello delle migliaia è okay. nullo. Finish. Ok. Abbiamo ottenuto questo che è il nostro dato. Da cui possiamo andare a tirare fuori quello che è il profilo eh, a breve allora possiamo dire che noi abbiamo qui sia la distanza progressiva in piano che la distanza progressiva in 3D questa qui è eh, la colonna della quota quindi, di ogni punto E poi la slow. Inseriamo un grafico di dispersione. Questo è il progettivo metrico. Questa qui è la nostra Y. Ok. Il profilo è stato calcolato, è stato quindi esportato, e possiamo innanzitutto vedere, avere qui praticamente la possibilità di vedere, partiamo a una quota, di 444 metri per terminare a una quota di 429 metri, che è il punto in cui abbiamo posizionato il nostro serbatoio. Per ognuno di, dei, 100, dei 267 punti che compongono questo uh, profilo distanziato di uh, ogni punto distanziato di 20 metri l'uno dall'altro, abbiamo quindi sia le quote ma anche quella che è la uh, pendenza, o la, la pendenza sia in positivo che in, uh, in negativo. Siamo giunti alla fine di questo esercizio che magari un professionista, potrà essere sembrato abbastanza scolastico, però vi posso assicurare che da uh, vero studente questa fu una, abbastanza una rottura di, uh, di scatole. E tutto il processo uh, è stato portato avanti con... Uh, ovviamente con quelle che sono le metodologie GIS, ma soprattutto con, eh, con QGIS e eh, con il dato il DTM dell'ISPRA, ehm, praticamente liberamente scaricabile e usufruibile da, eh, da chiunque. Quindi costo economico di, questa, di questo progetto diciamo di massima, 0 euro, e tempo più o meno una mezz'oretta